Pascia bene a tutti voi, benvenuti nel nostro convento, questa isola di pace, di speranza e di silenzio. Oggi vogliamo parlare della preghiera incessante. Pregate sempre, quindi pregate. Cioè, detto così, uno sembrerebbe che bisognerebbe pregare dalla mattina alla sera sempre a pregare cosa difficilissima allora come possiamo attuare questo pregare sempre? la nostra vita trasformare la nostra vita in una vita di preghiera Ogni nostra azione, ogni nostro pensiero, ogni nostro movimento deve essere porta alla preghiera, deve essere conciliata con la preghiera, avere questo cuore che sempre arde dell'amore di Dio. Ringraziare per ogni cosa. Ringraziare per la giornata, rendere lode al Signore, non trasformare questo questa nostra vita, il nostro lavoro, i nostri impegni, il nostro eh, incarico, ma facendolo come fosse una preghiera che cos'è una preghiera la preghiera è un rende grazie al Signore un saper dialogare con il Signore quindi quando ci troviamo a dialogare nel nostro ambito dovremmo fare come lo dovremmo fare con il Signore, con umiltà, con carità, con gentilezza. Ecco che in qualche modo la nostra vita diventa vita di rendimento, di grazie, vita di preghiera, di felicità, essere pronti scorto, essere Pronti a servizio, essere pronti ad accogliere sia il bene sia il mare in noi. Ecco che allora la nostra vita giorno dopo giorno si trasforma, si trasforma e si plasma secondo il volere di Dio non bisogna avere pensieri che criticano pensieri che giudicano ma avere quel senso di amore gli uni verso gli altri come troviamo scritto ama il tuo prossimo come te stesso allora come mi amo io, mi amo in un amore egoistico o mi amo in un amore che si apre e si estende a tutti i fratelli. Allora invochiamo la benedizione al Signore, il consiglio dello Spirito Santo che possa ogni giorno, in ascolto della parola di Dio, trasformare la nostra vita, una vita di preghiere e di rendimento di grazie pace e bene